It's time for time for two. It's time for time for two. It's time for time for two. It's time for two, It's time for two. en la Toscana italiana con uh, dos personas muy importantes, terapeutas corporales, para hablar de esta máquina tan preciosa que es nuestro cuerpo. Uh, él es uh, Fosco Mateini. Uh, buenos días, Buen Fosco. Giorno, y uh, su mujer, Elvira Finato. Buen día. Buen Buongiorno. Uh, los dos son uh, terapeutas corporales. Uh, Y Elvira uh, nos va a ayudar en la traducción, porque Fosco um, el tema del español lo lleva un poquito peor. Entonces, Elvira uh, nos va a ayudar un poquito en la traducción, bien. aparte de que bueno, los dos uh, son sabios en, en esta máquina que nos, que nos lleva a través de, de nuestra vida en la Tierra. Uh, Vamos a hablar un poquito de, de vosotros. Uh, Fosco uh, empezó siendo fisiotera fisioterapeuta, fisioterapeuta normal, normal. normal, hasta que conoció allá en 1982 <risa> a François Messier, sí, sí, importante, sí, muy impo importante. Fu eh, un momento difficile della mia vita. Stavo in un momento, momento difficile della mia vita. Ero ritornato a Rimini a lavorare, a vivere in Rimini, la mia città nativa. E non, non, non amavo quello che facevo. Non mi gustava quello che stavo facendo, il mio lavoro. Pensavo di smettere di fare quel lavoro e di smettere di fare di lasciare il suo lavoro e di impensare altra cosa. Eh, un giorno sono entrato in libreria, que in un negozio dei libri che non, non esiste neanche più. che ora, ora in Rimini già basta eh, no eh, mattina. E il mio occhio è caduto sul su primo libro di Teresa Bertrand. Il mio occhio è nel primo libro scritto por Teresa Bertrand. Che il titolo in italiano perché non era lo stesso titolo El del libro titolo originale è Guarire con l'antiginnastica Guarire con l'antiginnastica Sanarsi con, con l'antiginnastica che e non era il titolo originale del libro ed, di Teres Bertera. ed era proprio il mio bisogno Guarire e mi necessità in questo momento era sanarmi Guarire dalla delusione guarire dal cambiamento ehm, e da una difficile situazione mia personale all'età di 32 Lo anni. Io tenia 32 anni e mi incontrava in un momento difficile del mio cammino. E niente, subito dopo sei mesi, dopo aver letto questo libro, de insieme a delle. A due amiche. e que eh, eh, in, que, in questo libro parlava eh, di Berterra, parlava di Françoise Messier. E del suo metodo. E questo mi incuriosì tantissimo. Che parlava proprio dei, dei muscoli della elasticità. Dei muscoli. Una domanda: come fisioterapeuta, che eras in ese momento? Lo la, que leíste la, allí, laboravo, ¿Qué, qué, ¿qué pensaste? Eh, ¿era la, lo que te habían enseñado? La, era... No, es que como fisioterapista yo estaba trabajando la, en ospedale con los ancianos, en En geriatría. ese momento trabajaba en el reparto con los ancianos. Eh, ed era terribile, profesionalmente no avevo ningún tipo de gratificación que potesse venir, y sentivo que anche yo, como persona, potevo dar. Mucho más. Più, è eh, eh, quello, che, non davo quello come. che potevo dare io, lo poteva dare chiunque, agli anziani che erano lì allettati. Mm, senza una, un familiare faceva sicuramente meglio di me. E quindi mh, il bisogno di un cambiamento na nasce dalle dalle un dalla cambio. lettura di questo libro che è stato veramente mh, straordinario poterlo incontrare. A incontrare se libro fu straordinario per me perché mh, proprio quella che era sparita dentro di me la, la, la, la, il sentimento della speranza. Sì, sí, e se il sentimento di speranza era, era de eh, come scomparso dentro di me, è ritornato, è come trovarsi in un deserto un bicchiere d'acqua. un, un fresca, vaso de agua, eh, fresca, eh, E eh, eh, quindi siamo partiti, abbiamo conosciuto sí, Françoise Mezière. Viaggiamo eh, per conoscere Françoise Mezière, giunto a queste amigas, 1500 km andare, 1500, 1500 km andare <risas> <km. risas> <risas> e 1500 per eh, tornare. Solo per conoscere a Françoise sí. Mezière. E lo ricevuto bene? Eh, sì, lei, ma in quel momento stava lavorando con Sociard ed erano... Con Philippe Sociard, eh, stavano lavorando juntos. Sì, eh, e in quel momento erano in rotta di collisione tra di loro. E in quel momento no iba Bien, Entre los Dos, uh -huh. François Messier mm. e Sociard, stavano come dividendo. Professionalmente? Professionalmente. Sì, uh -huh. sì, perché lui aveva scritto dei libri mettendo il nome di Messier senza chiedere... E l'aveva scritto un libro di Hay un libro, algunos libros, hablando de François Mézières, cien en ella... Bueno, pero tanto Philippe Suchart como François Mézières son unos genios a nivel corporal, sí, ¿no? Sí, son sí, gente sí, unos sí, referentes importantes. Sí, sí, sí. Para mí es más natural François acercó a François Mézières. Uh -huh. eh, uh -huh. Para mí, las amigas que querían conmigo. Para mí, mis amigas, fue más natural acercarnos a François Mézières. Ecco, este año, en noviembre, uh -huh. Faremo un convegno. Este año, nel mes di novembre, organi stiamo organizzando no un convegno. Un congresso. Forse è meglio dire convegno, però è qualcosa per. Eh, Una convenzione. Chissà, vale. Algo per onorare on Françoise Mézières e le sue scoperte, pubblicate giusto 70 y anni. E i suoi descubrimenti, che ella pubblicò giusto uh -huh. hace 70 anni. E quindi, ecco, questa è stata la mia vita professionale fino a un certo punto. Questa eh, fu la mia vita professionale, hasta un punto? Un mese dopo aver conosciuto François Mazzier, ho avuto la fortuna di conoscere personalmente anche Teresa Berterat. Ok, espera, antes de seguir con la historia, voy a acabar de presentaros a los dos y empezamos oh, bueno. a hablar de, de, <risa> de, de la historia. Bueno, pues uh, después de François Messier, él trabaja muchísimos años con Teres Berterat, se convierte en formador de Teres Berterat, ha ido evolucionando hasta que, bueno, en los últimos años ha creado, digamos, un poco su propia escuela, digamos así, de trabajo eh, a nivel formación, fisioterapeuta, formación, formación que eh. se llama AMO, la marca, que han creado los dos juntos, como pareja profesional y pareja sí, personal. Es, sí. En cambio, bueno, um, Elvira. Sí. Elvira ha tenido su propia trayectoria también. No sé sí. en qué momento de vuestra historia os conocéis, eso, eh, <risa> si lo queréis explicar. Antes de todo. <risa> antes de todo. Porque hace antes. muchos años que vivimos juntos. Hace no muchos, años, ah, muchos sí. años que sí. vivimos juntos. Sí. Pues Elvira también conoce... Ella, tenía, ella no, sé, no era fisioterapeuta, no, ella tenía una vida distinta. Y también sobre el año 90 empieza la formación Porque con Teres Berterá. Porque tuve Berterat. la oportunidad de conocer a Teres Berterá en Boloña, cuando ella vino en Boloña. Uh -huh. Y fue ella misma que me, me dijo, ¿por qué no intentas hacer mi formación? Uh -huh. Yo sería contenta si vos querés hacer mi formación. En ese momento me se puso algo en la cabeza, dijo, bueno, ¿por qué no? Así que dejé mi trabajo de... No sé, de oficina. Oficina ¿no? administrativa. Y decidí ¿sí? eh, ir en Francia. Entrar París. en este mundo. Ah, ¿Ya sé. os conocéis en ese momento vosotros? Sí, ¿Sí? ¿ya estáis casados? Sí. Vale, y ya okay. teníamos dos hijos. Yo tenía oh, un nenito de tres años. Fantástico. Pero bueno, eh, vale. tenía mm, ese deseo de hacer esta formación y, uh -huh. y fui en París un mes la primera vez y sabiendo que en casa tenía mi, mis dos nenes chiquitos, pero estaba Fosco, mi marido, uh -huh. y también mis padres. Así uh -huh. que me fui tranquila dejando al nene en casa, que tenía tres años, el chiquito. Uh, Elvira uh -huh. tiene una trayectoria bastante relacionada con uh, las mujeres embarazadas y con los también, partos. Sí. Y que sí. ha trabajado impartiendo sí. antigimnasia a sí, mujeres embarazadas. Sí, traba trabajé mucho con las mujeres embarazadas. Eh, después que había leído eh, otro libro que escribió Therese Berterá, eh, que se llama Accord con Sontan, eh, con la conciencia del cuerpo. Uh -huh. y, y bueno, eh, yo creo que había un interés personal antes de, que había, de leer ese libro. Y desde ahí empecé a, también a trabajar con las mujeres embarazadas. Uh -huh. con un también corporal. haces la formación de Doula. Sí. Trabajo. Luego, con el tiempo, la necesidad de hacer otras cosas, de acercarme más a las mujeres embarazadas eh, haciendo la formación como dobla. Uh -huh. Y ahora está también, bueno, los dos juntos sí. han creado AMO, sí. donde trabajan uh, después rime. de haber recogido tanta experiencia sí. durante toda su vida. Sí. Sí. No pensaba de continuar un trabajo que no fuese el de la antigimnasia. Yo no pensaba de continuar un trabajo que no fuese el de la antigimnasia ma mi sono sentito anche mh, allontanato sí, e io tuve la percepzione che me che non, non servivo che più che aveva alguien che quería alejarmi e, e allora, che mi empujava fuori di una maniera ho, ho fatto le mie scelte hice, elegí otras cosas. E, e non avrei ripreso un insegnamento mio e no così, pensavo non pensava insegnare perché non credevo di avere delle Capacità non pensavo per poterlo insegnar, fare non pensavo di avere capacità per insegnare ma mi cosa. sono reso conto poi una mi volta cuenta, fuori adelante, che c'erano corsi di ogni cosa nell'ambito corporeo, in, spirituale, nell corporale, e, e spirituale che avevano molti corsi dove, dove non c'era un'attenzione eh, a quello che si faceva Ad ma non aveva un interesse personale, non aveva un'intenzione, eh, un, un interesse egoico ah. di guadagnare soldi. E, è quello che, eh, che va esto, di moda: questo. la new age, tutte le, queste tecniche, migliaia di Muchissima tecniche, tecnica. ormai non si sa più quante sono. Eh, io mi sono tenuto un po' alla tradizione, l'insegnamento di Gucci o di quarta via, come viene sì. detto. Sì, è vero. Per intendere che conoscenza mh, eh, di e nel mio lavoro sto cercando di trasmettere eh, in una pratica, trabajo, non tanto nelle parole, ma anche nelle parole, intendo essere in modo pratico, in un sentito anche delle persone. La, che lavorando sul corpo puoi toccare queste cose che sí, que lavorando con il corpo possiamo ir a toccare eh, dall'interno come è successo desde me, come me pasó a me eh, come è successo a me che um, siamo qui sulla terra eh, come rappresentanti che siamo qui la terra come rappresentanti dell'amore universale. Dell amor universal. Se hai ricevuto amore, se hai avuto la fortuna di ricevere amore, se hai sviluppato dentro di te questo amore, se ese amor, non puoi non restituirlo, di darlo agli altri. Volvemos a, volvamos a Mesías. Mm. Ella es un referente para mucha gente, es la descubridora del funcionamiento de las cadenas musculares. Yo sé que para ti es muy importante divulgar ese conocimiento. Explícanos un poquito, porque mm. para mí misma entender el tema de las cadenas musculares me resulta un poco difícil, como no profesional. Uh, explícanos un poquito cuál es ese descubrimiento de las cadenas y, y, y qué significa esto. Allora, il, il corpo umano eh, funziona eh, in un determinato modo. Il corpo umano funziona in de una determinata maniera, e François messier ha scoperto eh, a un certo punto come fisioterapista come fisioterapeuta, come fisioterapeuta e, e, un e, momento, e insegnante in una scuola di massaggio di Parigi e insegnava in una scuola di massaggio già nel París, 1947 già nel 1947 e, e che arrivò una paziente con un dorso curvo Llegò una paziente con un, el, una spalda curva e, e con ecchimosi nelle spine dorsali perché portava un busto, un busto di cuoio. Portava un busto, un corsé, in cuoio. Ma questo busto aveva come delle sotto ascellari hecho come, per tenerla dritta. Sì, Tiene qualcosa di sotto delle ascelli per tenerla direttamente in una posizione direttamente. E lei, Forza di portare questo busto, a parte le chimosi, non poteva neanche più alzare le braccia. E questa mujer non poteva neanche levantar los brazos llevando este la curiosità, perché sicuramente Mezzera era una grande osservatrice. Su era mujer muy eh, curiosa E la portò e a, met a mettere distesa questa paziente. che que, con la espalda al suelo, E quando questa donna si stese, non si vedeva più il dorso. No la spalda era curva, ma si vedeva una zona lombare molto sollevata da terra. Si eh, eh, la zona lombare elevata dal el suelo, e anche un po' la cabeza. E la cabeza también estaba muy incurvata, il cuello. E, e allora quello, eh, eh, le spalle su sua volta erano sollevate da Los terra. Los ombros también estaban muy levantados, muy hacia adelante. La prima mostra che fece è cercare di diminuire la lordosi. Lo che tentò di fare è di piegare le gambe. Questo permise alla zona lombare di andare a subire. Quindi la zona lombare si, si abbassò al suolo. Ma la testa si rovesciò indietro. Però la cabeza e il cuello fueron in una maniera più eh, pronunciata, curvati hacia atrás. Allora si fece aiutare da, da una sua collega Tidio a tenere un le gambe a una otra terapeuta e anche perché voleva far vedere questa osservazione perché le interessava mostrare questa osservazione e allora questo collo lei lo tirò e tentò tirare per allargare il peso per estenderlo e le ombros salirono e nel momento si levantavano molto molto e allora Pinse Entonces, con le braccia eh, e eh, con, con le mani sulle sue spalle, eh, e di nuovo il collo e la sombra, e nuovamente il cuello si pose in una posizione più profonda. Fece questa lordosa. prova molte volte finché si convinse della prima legge. Hasta che, facendolo molto la prima legge. E cioè che i muscoli o dietro e da son dietro di sono organizzati come un solo sono muscolo. Sono organizzati come fu se fosse un unico muscolo. E quindi questi muscoli sono concatenati. Assicché i muscoli sono incatenati. Concatenati. A dire la verità, la parola più giusta è embricati. La parola che ella utilizzava era en in francese, en français, embriqué. Embricato so, sì, significa come i coppi del tetto. Un po' com come stanno ponendo eh, en en los tetto, insieme. Il tejado, no? Che stanno posti uno, ah, uno, sì, uh, uno uh, sull'altro. E quindi quando tutti li uh, da una parte, tutti todo. vanno dietro. Ecco questa è stata la sua scoperta. Per fu due su anni. Fu il suo primo scoperimento. Per due anni incredula ha ripetuto y por dos años più volte, a ver, a que e nel 1949, che è mio anno di nascita, che il anno scrisse il suo primo libro, su eh, libro. Rivoluzione in Ginnastica Ortopedica. Che era la ginnastica medica, che quella era la che, ginnastica e, e medica che si assiedeva, esplicando questa prima legge? Sì. sì, prima legge, poi da quella tutte le altre leggi. prima le altre. La, las otras. Oh. Eh, la seconda legge, e eh, nadie aveva eh, scritto al respecto. No, non esisteva nulla, anzi, la ginnastica ortopedica non esisteva. O nada antes, o antes de eso. La rieducazione la oppure la. La ortopedica, eh, sì, la ginnastica medica, eh, medica parlava sempre di rinforzare, parlava sempre di rinforzare, di poner fuerza en los músculos. E la seconda legge dice che i muscoli posteriori sono così corti: dice che i muscoli di astra sono tan corti e cortos forti y fuertes che eh, hanno una dominanza su tutto il resto, sono dominanti e quindi. Per esempio, interrompere e rinforzare il dorso de, ma di allungare i muscoli, non serviva più rinforzare, muscoli, non poner per esempio gli addominali fuertes, per la zona lombare o altri muscoli, con muscoli ma di allungare ma nell'insieme e di allargar in un sentido del tutto, tutto junto. E questo spiega la terza legge. E che tutti i muscoli sono collegati tra loro e ogni, ogni singolo movimento entre ellos, eh, implica un movimento di tutta la catena. E che questo llega a un movimento di tutta la catena esteriore: un un comporta una compensazione a livello della schiena, del collo, delle spalle. Cada e movimento così. tiene una risposta le compensazioni. Questa è la terza legge. E poi la quarta legge che La che legge avviene. Portando gli arti in intrarotazione, che tutto passa quando le articolazioni stanno rotate sia dentro. Per cui faccio un esempio: por ejemplo. Eh, tutti i movimenti eh, che portano ad inarcare la schiena, Todo lleva a hacer eh, arcoar, eh, la pensando, per esempio alla, no, alla, alla danza classica, por, por eh, ejemplo, di ginasia, sulle classica, punte, su punte punta de, de los eh, piedi, eh, lei parlava di questo come un'aberrazione una del lavoro sul co corpo, nel senso che en questa il, cosa deforma il, il Va a deformare la forma bella del corpo. Normalmente uno guarda la danza classica e vede armonia. Noi sì, vediamo armonia in una, una ballerina classica, non conosciamo la sofferenza che ci però sta dietro, però non conosciamo il un soffrimento, soffrimento che hai evitato: il del, del, del corpo. per, per Sta sulle posizion. punte, noi non siamo fatti per stare sulle non punte, punte. Ma star quando tu rappresenti un cigno. Punta ti Però metti bueno, sulle punte oppure un, un cigno con un collo lungo tiri le spalle in giù eh, cioè tutte cose che vanno al contrario di quello che è la natura Sì, bueno, sono movimento che sono contrario a quello che è la, la forma la naturale bellezza. del Poi, corpo possiamo applaudire un ballerino perché è bravo è, è ovvio che teniamo eh. che fare un applauso a chi nasce a, a la ballerina eh, classica. Però non tutti sanno vedere il corpo nella sua forma normale. Non sappiamo vedere il corpo nella sua forma naturale. E questo conoscimento uh, lo ha adattato la fisioterapia actual? Travolge eh, questa maniera? No, no, è ancora nelle scuole non viene insegnato. Todavía nelle scuole di fisioterapia non si insegna questo eh, metodo. Mh, diciamo che i fisioterapisti più curiosi eh, vanno in cerca e poi possono sì, trovare. Sì, lo fisioterapista più curioso busca e può essere che encuentra il eh, metodo Messier. Mh, qualcosa si è diffuso, ma non con la precisione con cui Messier ha applicato poi quello che ha scoperto. Algo può essere, però a veces non con la precisione eh, che nos ha insegnato François Messier. Eh, ritorno a Therese Berterat, uh -huh. che Therese. faceva un lavoro sul corpo, ha scoperto Françoise François Messier. Conoce François Mesier. Thérèse fue alumna de, de Messier, sí, empezó sí, con ella. Sí, sí, sí, pero ya trabajaba con grupo, uh -huh. con otras técnicas, uh -huh. pero desde aquel momento ha revolucionado su trabajo. Desde el momento de, de conocer a François Messier fue como una revolución también en su trabajo, en su manera de trabajar. ¿Y cuál es la aportación de, de Thérèse en todo esto? Bien, Prima di tutto ha fatto conoscere attraverso il suo libro antes a livello que, mondiale... E' importante che conoscere Messier. a livello mondiale mm -hmm. a Françoise Mézière. O sea, cioè che Teresa fu come più famosa sí. a livello mondiale e attraverso di ella si conosceva più il lavoro di Mézière. È il primo libro mm -hmm. dove lei dedica un capitolo... De, de, de, Teresa Bertra dedica un capitolo a Françoise Mézière. Mm -hmm. E quella parola guarire era, veniva proprio dalla conoscenza di delle leggi che y, aveva y la, scoperto la parola di guarire e sanarsi veniva giusto dal conoscimento del lavoro di de François Méziers a quei tempi la maggior parte dei lettori come me fisioterapisti hanno visto una possibilità che sí, prima non esisteva sì, molti fisioterapeuti come me vengono in queste parole una altra po possibilità di lavoro, di lavorare in altra maniera poi eh, tutta la sua Capacità eh, Di sentire gli altri Luego ella tenía una buena capacidad De escuchar eh, Di sentirli emozionalmente, De sentirlo Del punto di vista emocional In qualcosa che era suo di suo, una sua intelligenza, una sua a su eh, intelligenza, la sua sottile eh, capacità di percepire l'altro. Sì, la sua sottile capacità di percepire la otra persona eh, eh, anche la sofferenza, la soff il soffrimento della persona che stava e delante a lei. Nel lui. suo lavoro eh, ha messo questa sensibilità e en questa intelligenza. Trabago, e Questa sensibilità eh, ma non era solo quello, lei aveva conosciuto Feldenkrais, quindi anche conoscia altre tecniche come eh, il Feldenkrais, Gerda Alexander, Gerda Alexander. E, e lei è stata capace eh, di. Eh, assemblare, mettere de, tutte queste ehm, nuove scoperte, questo nuovo conoscimento, dentro a questo lavoro che ha chiamato antiginnastica, sì, anti che in Italia, sì, si chiamava chiama antiginnastica, adesso anti mh, lo chiamano Ahora, più sì. commercialmente, no non so se è giusto dire commercialmente, però antigin, anti ora si chiama antigin. Però ai, ai vecchi che hanno lavorato con Teresa, è permesso di chiamarlo ancora cambiato, Quando muriò Teresa, la hija che creo che si è quedata sí, con sí. la rappresentazione della marca, la sí. de la marca sí. le ha posto anti-gym. Sí. Per farlo conoscere di più la e allargare la possibilità. Anche per i eh, professionali, eh, sì, gli esperti, il di, di lavorare di più, di essere mm -hmm. più conosciuti. Um, tambien in tuo cammino, a parte di Messiers, Teres Berterat e Gurdjieff, di altre due persone che ti eh, hanno eh, apportato molto, che sono Hellinger e Hammer. Eh, eh, Ellinger in questo ordine dell'amore, Ellinger con este orden del che mi riporta mh, mi porta verso una spiritualità che mi acerca a una spiritualità eh, perché esiste questo ordine? Perché esiste ordine, eh, anche questa è un'esperienza che ho fatto personalmente lavorando con le costellazioni. È un'esperienza che con E eh, eh, anche il bisogno di ognuno di noi di trovare il suo posto. Anche la necessità di cada uno di noi di trovare qual è il nostro lugar all'interno della propria, All famiglia, de, de sua propria famiglia che è la parte diciamo piccola eh, rispetto poi a tutta la nostra vita che sociale una parte cioè è pequeña rispetto pequeña, a questa vita sociale ma, ma è importantissima, ma importantissima no? ma. e è perché da come abbiamo vissuto da piccoli Desde como nuestra desde pequeño, se abbiamo avuto la fortuna niños, di vivere dentro questo ordine dell'amore, la, de de del la nostra vita sarà più, eh, non dico facile, ma più facile di, di comprendere quello che sta avvenendo. Può essere eh, eh, più facile comprendere lo che stiamo viviendo e qui possiamo poi arrivare alle scoperte. Y desde aquí podemos de, llegar a los descubrimientos di, di Hammer e delle y Hammer sue cinque leggi e le Questo scienziato, che ci ha regalato, ci ha donato que nos ha queste scoperte e ha scoperto come biologicamente funzioniamo. Biologicamente funcionamos. Al di là di tutto quello che ha fatto l'uomo, ma già di tutto quello che è inserito, provare a vederlo in questa grande eh, provare a mirare, pro, diciamo, eh, partendo dalla nascita della vita sulla terra, salendo dal nascimento de, del principio della vita sulla terra di anni fa. E, e siamo fatti, studiando, poi la scienza ci ha spiegato, che siamo fatti da tre. Fogli embrionali. E, somos hechos de 3 eh, tejidos embrionali. Eh. Mm? No, e tejidos embrionali. Tessuti embrionali. Capas embrionali. L'endoderma, il mesoderma Endoderma, e l'ectoderma. E poi c'è il mesoderma che è diviso in due. Il mesoderma è eh? diviso mm. in due. E tra il mesoderma più antico il, más antico, il foglio di protezione per esempio delle, del midollo, per esempio quello che protegge la il peritoneo, peritoneo. E, e poi tutto il tessuto connettivo che sono le nostre ossa, i nostri, huesos, i nostri muscoli, i cartilagini, cartilagini, i legamenti. Ecco, l'impalcatura perché per poter raggiungere il cibo perché eh, quando teniamo necessità di muoverci al bisogna di muoversi. e come ci si de, muove de, de eh, in modo facile e, e qual con, è con, con degli arti con lo sarto. Eh, però poi per quello che riguarda l'uomo è solo la peculiarità, peculiarità dell'uomo è, è fiere la forma fisica che ci troviamo oggi, è forma la che si è stabilizzata 150.000 anni fa, che si è stabilizzata hace 105.000 anni atrás. Comunque, tra uh, le cellule, poi che. Che rivestono il corpo o che eh, scompongono gli organi interni, è tutta la storia evolutiva della evolu memoria. Un hard disk è come un, un hard disk, un disco duro, eh, hard disk sì. come sta uh, nel computer disco duro è eh, disco okay. duro sì sì sta tutto Non abbiamo una parola in italiano per ah. diciamo hard disk, <risas> <Decimo> hard disk. <risas> eh, lo diciamo in inglese eh, tutto questo eh, è stato visto dal dottor Hammer tutto questo fu visto dal dottor Hammer e, e, e dal di lì sono nate queste cinque leggi biologiche e da lì nacieron queste cinque leggi biologiche lui ha rivisto tutta la filogenesi, la fil filogenesi e, mm. e, e, e tanto altro, tanto altro. Ed è un vero peccato che non sia stato riconosciuto. Una lastima che non fu riconosciuto per il suo lavoro, eh, un gran lavoro. Durante la sua vita. Durante la Lo mismo che Messiere, no? Anche Messiere, diciamo, Messiere non è stata perseguitata. Bueno, mm. E lei diceva: perseguida. Per fortuna non mi hanno perseguitato. Fortunatamente non mi perseguitato. E <ride> invece Messiere è stato perseguitato. No, Messiere, Hammer eh, è stato perseguitato. Hammer è stato perseguitato. Ma un giorno si saprà che aveva avuto ragione. Bueno, un dia se va a vedere chi è in tua casa. I suoi meriti arriveranno in qualsiasi luogo lui sia oggi. Lo che hizo lui llegará in eh, tutte le parti. Ah. Esperemos. Sí. Sí. Hay un'altra mm, parte importante in tu, tua formazione che è lo que tú le llamas la respiración morfológica. Mm. Hablemos de la respiración. Sí. Entonces, en tantos, tantos años de trabajo, eh, la respiración profunda que me ha stata enseñada... En, en tantos años de trabajo, da, la, la respiración profunda que yo aprendí por François Mézière... Eh, y que eh, en qualche modo dovevo portar all'interno di un gruppo, mentre maniera, è facile mentre lavori con una Mentre persona, con una persona è più facile perché puoi metterti lì, spingere, aiutandoli. Volevi aiutare la per persona tutta per saccarto l'aria. Mm. E questo non era possibile in un lavoro di gruppo. In un gruppo non era tan facile. E questo mi ha fatto studiare ancora di più l'anatomia. E so che io studio altro poco oh todavía eh, anatomia approfondire il conoscimento osser osservare che nella respirazione fisiologica prendere l'aria e mandare fuori l'aria osservare che nell'atto respiratorio inspirare espirare che tutti sappiamo fare, che todos hacer. una mm -hmm. cosa che mi ha sempre stupito, le persone che venivano dicono io non so respirare, e la cosa che mi sorprendia è quando la gente veniva e mi diceva io non so sé respirare, è come dire io non so far circolare il mio sangue, come dire io non so sé far circolare il mio sangue, quindi cos'è che gli mancava a queste persone, un'esperienza che che que faltavano queste persone, per me le faltava un'esperienza dove loro, nell'espirazione in particolare, personas, durante l'espirazione dell'aria, la potevano fare arrivare e finire mettendo in moto i muscoli, ponendo in azione los músculos transversos del In realtà non sono gli unici muscoli che entrano in azione. Realtà in realtà non sono gli unici muscoli che entrano in azione anche i due piccoli piram piramidali. Hai altri músculos più pequeños come los piramidali. E l'obliquo interno, l'obliquo esterno. E l'obliquo interno e esterno. E sì, un pochito anche eh, i retti dell'addome. E también un poco los rectos del Ora allora, tutta questa Uh, parete chiamiamola così Toda esta pared entra in funzione nell'espirazione entra in attività nel momento dell'esalazione tiene questa possibilità ma in questa parete c'è uno spazio En questa parete hai un lugar, un spazio che si chiama plesso solare plexo solar. che è il plesso solare che nell'espirazione non, non, non, eh, non si dovrebbe chiudere mai che durante l'esalazione non tenderia a serrarsi. allora siccome questo plesso solare risponde a tutte le emozioni e perché questa zona del corpo risponde a, a tutte le emozioni e questa tensione a livello del plesso solare questa tensione che que possiamo percepire nel plexo solare condiziona la respirazione. Condiciona nuestra respirazione. Eh, noi possiamo avere tre livelli di respiro. Noi possiamo una a della respirazione: quello una respirazione meccanico, me meccanica, fisiológica, condizionata, dove noi in qualche modo interveniamo con la nostra Adonde mente. Hacciamo un'intervenzione del nostro pensamento, lo dirigimos E la respirazione eh, morfologica è una respirazione la condizionata. La respirazione morfologica è una respirazione eh, condizionata. condizionata. Ma a differenza di tutta l'altra respirazione condizionata, è fisiologica. Però a differenza di altre respirazione, questa è fisiologica. Corrisponde a cosa la natura ha previsto. Come meccanismo di espirazione. È es il meccanismo, è giusto il meccanismo della respirazione. Perché quello dell'espirazione è il momento in cui il diaframma si Porque riposa. Il momento dell'exhalazione è il momento in cui il diafragma si descansa e vuol E se chiediamo. Sitio alle persone quando respirano di rimanere col torace così si o di portare il plesso solare dentro quando respirano di tenere il petto levantato e di bloccare o cerrare questa zona del corpo che è il plexo solare impediamo il riposo del diafragma eh, eh, impediamo eh, em, empe il diafragma quindi eh, di maniera naturale molte persone non respiriamo bene diciamo che abbiamo un Respirazione condizionata. Stiamo in una respirazione condizionata meccanica, meccanica, sí. pensata. Eh, C'è una respirazione come quella morfologica, che è comunque condizionata. Entonces, la respirazione morfologica è ri un. rispetta l'anatomia. Condizionata, però, rispetta l'anatomia. La eh, portare le, a, le persone a questa. Uh, accompagnare la persona a questa forma di respirazione e per me è necessario per poter arrivare ad avere un respiro libero è importante per accompagnare la persona a avere un respiro libero e non condizionato che Madame de Salzman che chiama de Salzman il respiro dell'essere se llama la respiración del ser. ¿Quién es, madame? De Salsam, estaba, fue digamos, una, alumna una alumna de Gurdjieff. De Gurdjieff. Mm. Que ha enseñado de danza la, la danza fino, sagrada. Enseñaba las danzas sagradas. Fino a 101 años. Hasta los 101 años. Es, es, es complicado esto de, de la respiración, una cosa que tendría que ser tan sencilla y al final es una cosa No es fácil, ¿no? Respirar bien. Eh, basta hacerlo una vez, dos veces. Es suficiente intenta, intentar a, a llegar a hacerlo una vez, dos veces. Y cuando lo, fai, lo, reconoci, cuando lo haces lo reconoces. Porque en el momento que lo haces, la tua esquina, la zona lombar... Scende. en el momento que lo haces con las espaldas al suelo, las espaldas bajan è al suelo, disminuye la tensión de la musculatura posterior. para mí es importante porque con el conocimiento de las cadenas, la, la sexta legge, che ha scoperto Meser es è che Messier, qualsiasi allungamento, qualsiasi accorciamento, es que qualsiasi mh, dolore y, o sforzo dolor o esfuerzo, partecipano al quello che lei chiamava blocco. Partecipa a quello che ella chiamava un blocco bloque inspiratorio, blocco eh. inspiratorio. inspiratorio. inspiratorio. inspiratorio. inspiratorio. Sì. inspiratorio. Sì. Da di lì cominciano tutte le deformazioni. Da lì tutte le deformazioni. Quindi, per me, corpo. è stato naturale trovare che all'inizio, fin da subito, le persone liberano eh. il diaframma da, questa, da questo blocco. Inspiratorio. Uh -huh. Hablemos uh, un poquito de algunas partes del cuerpo que son importantes para, para la antigimnasia o para la técnica que ahora. Por ejemplo, los ojos. Los ojos. <risa> eh, dal punto de vista biológico, los ojos ma mantienen esta característica de los niveles embrionales, del. Dell'endoderma, Dal del punto di vista biologico, ectoderma. tiene a che ver con questa eh, cappa no, embrionale. Sì. Non conosco esattamente tutti i fogli embrionali e le parti del, anatomiche di Non conosco esattamente tutto il progetto embrionale. Una, eh, una cosa che ho imparato da Teresa Gualterra, una cosa che apprendi Teresa Gualterra, che per lei era molto importante, è che per Aesa era molto importante il lavoro sullo soccorso. La prima, le prime espressioni quand, quando nasciamo eh, se abbiamo paura se es abbiamo dolore la prima esperienza se abbiamo dolore passano susto, per questo senso attraversano gli occhi ti accorgi che una bambina piange e ha al, male alle orecchie por ejemplo, se tu tocchi por ejemplo, si un bebe llora i Scopri che ha male well, all'orecchio. Ma se le tocca la sua orecchia, va a scoprire che tiene dolore all'orecchio. Tutte le altre sofferenze che entrano a livello degli occhi. Tutti lo soffrimenti che si entrano attraverso degli occhi. Eh, a volte gli sfuggono, a volte a un padre o una madre non no si danno cuenta. Allora il lavoro negli occhi ha questo scopo di liberare obiettivo del lavoro suve antiche, sobre los antiche tensioni è liberarci da vecchie tensioni, in un periodo della vita in cui non potevamo comunicare sí, con, que, la en, no podíamos, eh, con la parola. Che stava in un momento con la parola. Quindi liberare questa fascia, aiuta a liberare poi, andando verso giù, la fascia. Assicché liberando le tensioni di questa parte dello soccorso, aiuta a liberare lo che sta a massa Però oggi tutto questo io lo vedo più biologicamente che non psicologicamente. Oggi io vedo tutto questo di una maniera biologica, più che psicologica. Eh, quindi non è solo la mente, ma sono le emozioni, il corpo stesso. Il corpo, eh, le emozioni. Tutti gli shock che arrivano attraverso i nostri sensi. che medio de nuestros que sentidos, hanno un senso, anche se noi non lo conosciamo. Todo tiene un senso, anche se noi non lo sappiamo Ogni volta si, che no possiamo sappiamo. scoprire eh, le ragioni di una. Cada vez un Abbiamo la possibilità di cambiare. Tenemos una la de cambiar Quindi quelle che algo. sono oggi per me, eh, come Amer ha insegnato, eh, eh, eh, eh, la una parola è giusta: è soluzione biologicamente sensata. Quello che dice Amer è eh, che chiama solución biologicamente sensata e non malattia e non enfermedades mala mala malattia mala. quindi quando ci troviamo in una situazione difficile di qualche parte del nostro corpo quando vivimos anche un gli sufrimiento en una parte boca, del cuerpo le orecchie ecco, possiamo anche vedere oggi e eh, eh, comprendere comprendere tutto questo è dovuto ad un conflitto todo ad uno shock eh, se rifiere a, a un shock, a un conflitto che più di una pastina per, per dire, alleviare la sofferenza, ma non è una medicina para comprendere el per comprendere e lasciare andare la sofferenza. È necessario comprender para dejar ir el sofferenza De ahí il sentido biologico del dolore no? che tiene un significato, non è es gratuito. Esatto, esatto. Vamos alla a parte opuesta del cuerpo a los pies ah. que tantas personas tienen ah. encerrados, en mm. uh, apretados zapatos, mm. sin saber lo que están, lo que están haciendo. Allora, i piedi ha los, los pies son una construcción maravillosa, como nos ha enseñado Mézières. Los pies son una construcción maravillosa, como nos ha enseñado François Mézières. Cuando vemos a un bambino que nasce con dei pies quando miriamo a un bebè, a i pies di un bebè, eh, che si è nato. È qualcosa di, di, di veramente unico. Es algo de unico. È proprio dal piede, diceva Mezier, che l'uomo, mettendosi in piedi, ha potuto liberare le mani. Giusto desde i de, de piedi, l'uomo, in un certo senso, ha liberare l'utilizzo delle mani. Nell'antropologia mm. si dà importanza alla mano, alla costruzione di utensili, che l'uomo ha sviluppato la sua intelligenza. Il hombre, de, eh, attraverso la mano, attraverso la mano, puso a fare molte cose. E da mano, la parola umani, umanità. E della mano, a me parece che possiamo dire, umanità. A me piace giocare me gusta invece, jugar. con la parola con piedita. Con questa parola piedita. <ride> <ride> e quindi è attraverso la stazione retta che l'uomo ha cambiato la posizione della sua es testa, del medio suo cerebro. E quindi questa verticalità che appartiene solo all'uomo eh, e che dà all'uomo dei doveri. posizione del corpo e le pone l'ombra in una condizione come se di un dovere di un dovere eh, che l'upiedità ha verso la vita organica e quindi biologica sulla terra At attraverso i piedi? No, un, dovere. Attra un dovere? un dovere, l'uomo dover, dover. mm. l'uomo dei piedi. uomo quando pied è completamente in questa posizione è il compito dell'uomo su questo pianeta chiamato la tarea dell'ombra della terra e in questa terra quello di qual inquinarlo, è, è di bruciarlo, di chiamarlo, di, di, di fare tutte le cose più peggiori per questo pianeta, di essere la cosa peggiore che abbiamo in terra di... Un, di un paese, di, di, di una piccola parte di umanità. Parte umanità. Eh, il Presidente del Brasile dice che la foresta amazzonica è sua. Il Presidente De del Brasile dice che, che eh, la foresta amazzonica è sua e che può fare quello che vuole. Sentiamo tutti c'è qualcosa che stride. Sì, tutti ci diamo conto che c'è qualcosa che non, non, ha, che non so, è così. Il mare adriatico che tocca l'Italia. Ma sì, come il mare adriatico o il Mediterraneo. O il Mediterraneo. Dicono che c'è una isola grande come la Francia di plastica, Dicen non so in quale parte. Dicono che hai una isola grande come la Francia, piena di plastica. Ma poi il mare ce lo restituirà. Però un dia il mar tutto questo Se non girerà. Dopo aver fatto dei danni enormi a tutti le creature che ci sono nel mare de, di cui noi que ci cibiamo de los daños que todas las e quindi abbiamo una responsabilità ecco questo stare que in piedi una questa possibilità di avere una coscienza la possibilità che teniamo una coscienza ci obbliga, obbliga a, a fare qualcosa a fare algo e non rimanere passivi, non tranquilli passivo, sul divano con la televisione, il mondo visione. Mondo vision. mm. e che, che hai della spalla? Quanta gente tiene dolore di ah, spalla? Che significa? Che passa con eh. la spalla? Mm. La, la spalla è tutto ciò che... Mm, dalla spalla, il prolungamento, diciamo, naturale desde, desde fino alle ombros, mani, hasta las manos, e tutto quello che l'uomo ha potuto costruire, todo que hacer, costruir, ma nello stesso tempo tutta la relazione, tiempo, la, relazione la comunicazione la comunicación, che nasce da questa articolazione, che que nasce da questa articolazione dei ombros. Se voglio abbracciarti, mi allargo si mi apro. Se tengo que abrir E mis ti para porto verso me. Uh -huh. Ecco, a volte per certe persone non riescono a farlo. A volte per alcune persone questo non è facile, ma non si difícil, capaci di farlo. Non si sentono capaci di farlo. E allora magari nella spalla c'è qualcosa che non Entonces, funziona, a veces hay algo no un sombra. tendine che si rompe, un, un che osso rompe. che cresce, una del un'infiammazione, un un'artrosi. Anche lì Hammer eh, ci fa ci insegna tante cose también, Jaime, nos mucho, mh, rispetto a come noi poi agiamo nella nostra vita, e rispetto a come noi ci nos poniamo in fronte alla spalla, eh, a questo osso in, così arrotondato per la poter forma, fare il movimento. La forma del hueso del hombro nos permette di fare molti movimenti amplios. E quando questo viene a mancare, quando falta questa possibilità, è quasi sempre perché o c'è qualcosa che diminuisce e si rompe, è algo que diminuye, que rompe, o che cresce troppo, o che cresce molto più, e, e che impedisce e questa che crescita, per esempio, eh, una crescita di... Eh, di un osso, per esempio un crescimento di un hueso, calcio. di calcio che, che ci impedisce di fare dei movimenti. E la libertà del movimento dell'ombro. Oppure, per esempio, ho parlato dell'abbraccio, ma a volte non vorremmo veces, che qualcuno si avvicini troppo. A volte non no vorremmo che que alguien si acerque molto a noi. E allora magari la spalla eh, così. Cerca come eh, eh, cioè, eh, questo tentativo, che eh, magari uno non lo fa, è come se in ese eh, momento uno il tentativo è di alejar a alguien di, di spostarsi, di, di avere uno spazio de, attorno a sé, di creare uno spazio qualcosa di noi. Che eh, la spalla ha il suo linguaggio, perché il corpo Tiene ha il suo su linguaggio. linguaggio. Il eh, linguaggio è come tutto il cuore. Tantos científicos, tantos psicomotricistas y en esto muchos estudiosos eh, ha, han visto la importancia de la relación. En esto vieron la importancia, en esto, esta parte interna, del cuerpo, la importancia de la externa. relación con los otros. Estás hablando de, de, del, del lenguaje del cuerpo, ¿no? El cuerpo, sí. eh, aunque no hablemos con palabras, está expresando, está gritando mm, lo bien. que le está pasando. Exacto. Y hay que saber interpretarlo e interpretarlo se uno arriva a studiare le cinque leggi llegamos, può arrivare non a interpretarlo si llegamos, a vedere si a la realtà a, a la conoscenza delle cinque leggi biologiche possiamo più che interpretare vedere la realtà lo che sta passando in una persona lo che sta vivendo spesso spesso ciechi, sordi a volte noi siamo ciegos no ommos no, no mm -hmm. oppure non vogliamo andare a vedere la realtà per non offendere gli altri, la perché altre non vogliamo soffrire, perché non queremos soffrire è anche una forma di difesa, di è protezione: una forma di difesa. Di Ma protezione. tutte le protezioni quando sono troppe. Muchas. Eh, si tengo en mano un bambino lo amo, lo stringo, lo stringo, lo stringo, mi, brazo, mi diventa tengo un, un, un bebé en mis brazos y lo aprieto, y lo aprieto, y lo aprieto, no es amor, es otra cosa. Entonces, cuando llega una persona a ti, una persona nueva, a trabajar contigo, a, a consultarte, Um, ¿Qué haces? ¿Escuchas, miras, tocas? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está la lectura? ¿Y cómo ayudas a las personas? Mm. Beh, siempre, mm, al inicio, hay siempre un coloquio. Al principio hay siempre un coloquio con la persona. En este trabajo, también esto nos enseñó a Teres Berderá. Y entonces se instaura un diálogo. Se instaura un... Sì, La parola, eh, un dialogo, delle domande reciproche Hai punti, mm, quindi di una parte e dell'altra. E eh, eh, eh, l'ascolto: l'ascolto eh, deve essere empatico, la deve essere empatica. Ecco un altro insegnamento che abbiamo incontrato nella nostra vita, è un'altra insegnanza che incontriamo nella in nostra vita. Che è non, violenta, non violenta di Rosenberg, mm -hmm. di Rosenberg. Marshall. Mm -hmm. Marshall Rosenberg. E, e quindi ascoltare eh, senza mai giudicare, escucharsi in eh, juicio eh, e senza aiutare, e senza tentare di aiutare, l'ascolto è già un aiuto. Mm -hmm. è già A volte la gente non, non si sente ascoltata, mai. a volte le persone non si sentono. E si nel momento che ascolti, che una persona si sente ascoltata, e nel si apre che una persona fiducia. si sente ascoltata, si apre. Ecco, stabilire un rapporto di fiducia reciproca. Sì, tentare di stabilire una relazione Con di confianza. Un spazio naturale, eh, non io che vengo troppo addosso a te. Io, no, io curarti, non mi pongo da una o maniera... Ne, o non tu che vieni sì. addosso a me. No, per mi asserco molto, ci voi Ma questa distanza Ma naturale... La distanza mi naturale... Che permette empaticamente di comprendere... Eh, identificato nell'altro. persona, en lo que está viviendo la otra persona. È così doloroso a volte. A veces, il racconto delle persone. A veces, lo que la tiene che tiene molto dolore che, che, che ti crea emozioni e hai una emozione, hai algo che nos passa dentro, eh, escuchando. Eh, non lo aiuti di più perché ti metti ad abbracciarlo, non potessi aiutarlo perché ti ponessi a llorare junto alla persona. Eh, ecco, insomma, mh, dopo mh, che le persone hanno, si sono raccontate, appunto, ci sono delle domande reciproche, eh, con parole La persona è sequenta, eh, poche parole si cerca di mh, parlare di quello che faranno Sì, si parla eh, di quello che vanno a fare e che prima di anni. farlo comunque ci sarà una, due sedute individuali e che antes di entrare in un gruppo hai una o due sessioni individuali perché loro facciano una pratica di quella pratica che poi che faranno hagan prima individualmente e poi... una pratica individualmente antes di entrare in un gruppo, in un gruppo. Mm -hmm poi eh, hagan una pequeña poi si può descrivere cosa avviene in un gruppo quello che facciamo in un gruppo comincia da un prologo empezar con lo que prologo mm, nel prologo eh, portiamo le persone e nel ah, prologo sentire il proprio peso, sì. accompagniamo la persona a percepire il peso del suo corpo. Cosa significa questo? È il principio di lasciarsi andare, è la, la cosa principale per poter ir, abbandonarsi. affidarsi a questa legge naturale che Con è la gravità, è la gravedad, senza quindi. la quale noi non esisteremmo, sulla terra al proprio respiro senza giudicarlo il più libero possibile e, e alla, alle proprie sensazioni y alle sensazioni del corpo. Quindi queste tre attenzioni portano le persone ad essere attive con se stesse. Llevan, a las a ser con sí misma. Quindi è importante l'ascolto chi ti guida a fare. È importante eh, oppure una, una sensazione una parte del corpo e, e quindi il respiro nella sua naturalezza di lasciare andare tutti i condizionamenti e poi appunto la sensazione del respiro, del lasciare andare e di tutto il corpo nella sua totalità dopodiché <ride> questo è il prologo c'è cioè il dialogo della seduta De il tema la, la seconda parte della sessione se la chiamiamo epilogo no, eh, perdon la seconda parte, il prologo, dialogo. Dialogo. Dialogo. Dialogo. Dialogo. prologo. Il dialogo. dialogo il dialogo il dialogo col proprio corpo, con, il corpo. Con, le pro con le parti del corpo che si parlano tra di loro il davanti con, dietro, con la parte de atrás es un diálogo del cuerpo con la parte por ejemplo delante con la parte de atrás la o, relación o del alto con el basso la parte alta con la parte de abajo o, o del destro con sinistro. La, la diestra con, la, con izquierda. la izquierda y el dentro con el fuera el con el afuera eh poi l'epilogo come la uscire parte, la parte, l'epilogo della sessione come salir della sessione è come se qualcuno cercasse poi dentro di sé delle parole è come un momento come buscare adentro di alcune sí mismo palabras, o delle sensazioni, o sensazioni e delle sue parole o delle emozioni o o, o delle comprensioni a volte. O tal vez una comprensione. arriva un'intuizione. a veces llega un'intuizione. E l'intuizione ha sempre a che vedere col nostro inconscio. Y la intuizione tiene sempre a che vedere col nostro inconsciente. inconscio, inconscio. Eh? E, e quindi è, è un apprendere qualcosa di sé. è come apprendere algo di si sí misero. Accompagnati sempre dalla, da queste conocencias que son venidas de Mesey, acompañando con las palabras, explicando siempre con estos conocimientos y de, de las cosas que se han De tantos maestros. Por, a o sea, eso es lo que hacéis ahora en, en Amo, ¿no? que es la escuela, se puede llamar escuela o formación, eh. o que habéis hecho vosotros. Nella, è cominciata questa azione di, di, di, di divulgare, di diffondere, di, di, de di insegnare ad altri, di passare a altre persone, insegnare a altre persone questa come una professione, questo lavoro come una professione, ma che nello stesso tempo è lavoro su se e stessi. che nel stesso tempo eh, sale da un lavoro Sobre sí mismo. Eh, per adesso abbiamo fatto un primo anno di formazione A quindi siamo ora giovani, siamo un bebè un, un gruppo, il primo gruppo di formazione il secondo anno è iniziato e sta quasi verso la fine il secondo corso di formazione sta quasi terminando il primo anno e poi c'è stata anche un'esperienza molto importante per noi e ci ha dato fiducia. Eh, e siamo anche in un'esperienza che ci ha dio confia Con le amigas anche presenti qui. Eh, in questo progetto siamo E questo progetto che chiamiamo eh, si eh, siamo? Sì, amo. si, si o siamo. sì, amo. amo. <ride> ah. eh? sì, eh, podemos che um, Mm, sono convinto, eh, porteranno a conoscere eh, eh, Amo anche podrán, fuori dall'Italia. Quindi anche fuori dall'Italia, Amo può essere conosciuto. Eh, è stato molto arricchente per me lavorare con gli spagnoli. Sì, anche lavorare fuori dall'Italia, in Spagna, in alcun sito più? In Spagna al momento. En España. Afuera de Italia, en España. En España. ¿Y cómo definirías esta, esta profesión que estás enseñando? Porque es mucho más que fisioterapeuta, es, uh, mm. tiene muchos niveles. ¿Cómo definirías uh, esta enseñanza que estás impartiendo ahora mismo? Porque tiene parte técnica, parte espiritual, parte física, parte biológica, parte... Es muy completa. Uh, ¿Cómo...? ¿Cómo la llamarías? Allora, amo <laughs> no <laughs> es acaso. No esta palabra. Amo. Eh, amo representa el sentimiento. Amo el sentimiento Que ci ha que nos ha llevado. Es como. Eh, empujado. Si uh -huh. eh, no, que no amas lo que haces. Si no amas lo que estás haciendo. Fai di tutto per amarlo, fai di tutto per amarlo perché quello... E tentate a fare tutto lo possibile per amarlo. Perché quando cambi in questo senso, in, nella professione, nella nel professione lavoro, quando cambia questo sentito, eh, Cambierà tutta la tua vita. Cambia anche tua vita. Non puoi... Eh, far finta di trasmettere qualcosa non se, se non la vivi intensamente sí, non si può no passare qualcosa se non passa a través di noi eh, la esperienza non possiamo trasmettere a altri se non la viviamo a noi quindi non è una tecnica no la llamo, non la chiamerei una tecnica eh, una mm -hmm. serie di esperienze sono mm. más e pratica di queste pratica esperienze e pratica di queste esperienze eh, poi professionalmente eh, vedo, vedo il livello diverso, per esempio, quando Del punto di vista lavoro con dei professionali, mi rendo conto che lavorando con i professionali rispetto a, a quelli che possono essere clienti, sì, rispetto diciamo, a quelli che sono nostri clienti è che è possibile andare molto più in profondità che un más allá, más en quando qualcuno accetta questa cosa per farla diventare anche il suo lavoro quando le persone accettano questo per che que sia anche il suo lavoro a sua volta si apre è un modo per aprirsi e a, a, a aprirsi anche all'altro che ha. Eh, a una esperienza eh, un percorso simile Abrirse al tuo? altre persone che tienen altro cammino che similare al tuo? Eh, ma che puoi a tua volta accettarlo, potesse accettar, accoglier? Eh, per me è stato naturale accogliere transmassexe. Per me fu naturale accogliere François Mesière. È stato naturale eh, accogliere Teresa natural Tereral. Lì dove è stata più complessa la cosa, la cosa más che deve diventare proprio la tua intenzione, il tuo sforzo quotidiano, è cambiare il mio stato di coscienza. Modificare mi stato di concienza non lo può fare un altro dandoti delle informazioni, non lo può dan, fare un altro per te dando passando tua informazioni. devi fare tu lo sforzo. Hai che fare personalmente la esperienza, un esfuerzo per arrivare a questo. È eh, quello che que stiamo cercando di fare: hai visto, eh, hai visto, muchas transformazioni personali? Sì, ho visto, soprattutto la mia. Eh, ma che tutto, mi, <ride> mi <más> tante. <ride> eh, sì, <ride> devo dire, <ride> eh, Però con i clienti <ride> quando llegan e al sì. cabo degli anni, ver eso, tiene che essere eh, molto bonito, no? Allora eh, è chiaro che è più facile eh, fare stare bene qualcuno che dice ho oh male qui. Sì, è più facile qualcosa per la persona che ti te dice che ho male, ma e tu il dolore. E conoscesse una tecnica. Eh? e vai a massaggiare nel punto. Y a hacer un giusto, masaje. En ese e va a fare e dice va, ah, oh, com come sei bravo. bravo. in realtà, conoscendo il corpo e il suo funzionamento, molte persone potrebbero da sole fare in per Sola, potremmo fare algo per aiutarsi a si sí mesi. È diverso quando si sposta il livello e va più verso un'interiorità, dove il corpo dentro, non ha più forma. A dove il corpo non tiene più una mm. forma. Quella, la, la nostra forma interiore non ha forma. La nostra forma interiore non tiene una forma. È. È. È. Es, e, es, y ahí es más complejo, requiere un, un esfuerzo mucho más grande que no más grande que no solo sanarse mm. en el cuerpo. Mm -hmm. Para terminar, me gustaría saber tu opinión sobre la actual fisioterapia que se está estudiando y la medicina en general. ¿Qué piensas de cómo se está llevando a cabo? Mm. Se penso a tutto il percorso che ho fatto oggi, eh, se penso a tutto il cammino che ho mi, mi viene da dire che la medicina lo che posso dire è che la medicina eh, non ha il coraggio, no tiene il coraggio e separa e divide Hace una le separazione: le parti del corpo del cuerpo, e anche eh, l'amore. E a veces, l'amore si se separa. No, l'amore no, non tiene conto dell'amore, che è la più grande forza guaritrice che esiste. Che è la più grande forza sanadora. E quando ti distacchi da questo, e vai nella meccanicità. E quando te alejas de esto, entras en la mecanicidad, y creo que el Dr. Hammer, Hammer vio el amor en su experiencia, en los que no dejó. Eh, Sus descubrimientos llegaron después de la muerte de su hijo. Eh, eh, anche anche il cambio che ha fece ter teres verterà nella fisioterapia il cambio di teres verterà ad un lavoro en lavoro di gruppo è sì, un lavoro eh, di gruppo invece che solo individuale di fisioterapia non dolce ma delicato Sì, sí, è il suo lavoro è delicato non è no eh, la parola è delicato quindi Passare attraverso la propria esperienza di sofferenza Si, hai e di dolore E trasformare attraverso l'amore per, per poter restituire agli altri para poder pasar esperanza, a las otras la esperanza Un incoraggiamento A, a osservare se stessi eh, a, XO, ¿no? a descubrir a quién soy yo. Elvira, Decime. ¿quieres añadir, quieres aportar algo desde ti misma a todo esto que no nos está explicando Fosco? No creo que Fosco? tengo que añadir nada. Compartes plenamente. Comper, comparto porque es el camino que hacemos juntos desde muchos años, también la experiencia del trabajo interior, eh, de Gurdjieff, de lo que hablaba Fosco, lo hicimos juntos y continuamos a hacerlos. Así que me siento completamente en línea, <risa> porque son cosas que vivimos juntos y que llevamos en nuestro trabajo y en nuestra vida, posiblemente. Felicidades por vuestro trabajo, por vuestra relación, que es un ejemplo, por vuestro amor. Gracias. Muchas gracias. Um, Fosco. Mm, últimos minutos, últimos segundos, no sé si se me ha olvidado algo importante de preguntarte, alguna cosa que tengas ganas de decir. Eh, per le persone, per le para las personas, para las singules personas, para cada persona, di di sé, de encontrar dentro de sí mismo una fiducia, una confianza. Eh, non di quello che avviene fuori nel mondo non di quello che passa fuori nel mondo ma quella fiducia la confianza del fatto di scoprire di essere vivo, del, del descubrir che siamo vivos e che forse potremmo avere uno scopo nella nostra vita. E che potremmo riconoscere e uno scopo, un, um, eh, un obiettivo. Un obiettivo è poco. È poco. <ride> <laughs> Lo scopo è... Algo che cumplir. Adesso che mi conosco di più, che ho fiducia, ho che ho raggiunto e una che tengo fiducia in, in mi me, mismo, Cosa faccio? Che hago ahora? Ecco eh, Questo partire una mission. Una, eh, come una missione per se stessi. Una Beh, mission, sì ma mismo. per se stessi. Cioè lo, lo, scopo, lo scopo è per se stesso, io, sì. perché poi lo vivi dentro e poi ti porti fuori. Esto porti esto es, si può Tutto vez ciò che cambia dentro esatamente. di te influenza il mondo fuori alrededor. di te. Se dentro di te hai la guerra, fuori di te sí. c'è la guerra. Il lavoro sta dentro, no? Si, adentro. E il corpo è il mezzo. Nuestro corpo è il medio. Sta in mezzo. Il mezzo, il instrumento. Molto bene. Sí. Pues eh. Grazie a voi per vostra generosità e per essere qui e per compartire tutto questo. Grazie, grazie per.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 It's time for, time for truth It's time for, time for truth It's time for truth